Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo video In questo video vi dirò eh, un po' come è stato il mio percorso eh, in magistrale condividerò un pochino tutti i miei voti che ho ricevuto durante questi otto mesi di magistrale a caposcari e parlerò un po' degli esami e come eh, li ho vissuti Allora voi dovete sapere che io mi sono iscritto alla magistrale e l'ho fatta tutta a corso singolo Adesso dovrò immatricolarmi ufficialmente per poter presentare la tesi e in ogni caso già aver svolto tutti gli esami mi, mi mette in una posizione abbastanza tranquilla eh, devo dire non è stato poco costoso Perché questo è più o meno il prezzo che voi andrete a pagare Per chi decide di fare una magistrale a corso singolo Voi vi iscriverete al corso singolo Poi se mettete insieme tutti gli esami che avrete fatto Vi ritroverete a finire la magistrale sostanzialmente Almeno questi sono i prezzi di capo Oscar, Gli esami con meno di 7 crediti Quindi fino a 6 crediti Gli esami hanno un costo di 150 euro Mentre gli esami di più di 6 crediti Quindi da 7 in poi tipo 12 eh, arrivano a costare 300 euro sembra tanto però in realtà se siete nella fascia più alta il prezzo è sì diverso ma non diversissimo perché comunque ci sono vari vari livelli con cui finirete per pagare la, la laurea solitamente se siete nella fascia più alta meno di 2500 euro per un'università pubblica o semi pubblica difficilmente riuscirete a spenderli quindi potete fare un po' il calcolo considerate che io ho dato 90 crediti adesso vi scrivo un po' qua la cifra che sono andato a spendere dovete sapere che quando riguarda uh, i corsi singoli voi potrete anche frequentarli anche se state facendo la triennale quindi potenzialmente anche se ci sono università come per esempio quella di Bergamo che sto facendo che non vi permette di laurearvi prima dei tre anni io lo trovo un po' assurdo perché sinceramente cioè, se uno, uno studente volesse laurearsi prima dei tre anni uh, e riesce a seguire tutti i corsi e si dà da fare e fa tutti gli esami non vedo perché non possa metterci due anni e mezzo o due per esempio io nel mio caso sapendo già giapponese, gli esami di lingua me li sarei potuti togliere già dal primo quadrimestre, non vedo perché no, cioè il mio livello comunque è molto superiore rispetto a quello richiesto nel terzo anno di triennale di Bergamo, tuttavia io non posso fare il terzo esame di giapponese fino al terzo anno quindi purtroppo io essendo ancora al secondo anno non mi è stata data la possibilità di farlo ci sono stati tanti professori che sono stati molto gentili con me a Bergamo e mi hanno lasciato fare diciamo senza verbalizzare il voto già l'esame perché dovete sapere che comunque quest'anno per via del covid tutti gli esami si potevano fare online e quindi per me che sono un lavoratore comunque che vivo a Tokyo la possibilità di poter fare gli esami a distanza mi toglie una grande fatica perché io adesso mi restano soltanto quattro esami della triennale uh, adesso da fare per questi dovrò tornare apposta in Italia e di notte lavorerò al mio lavoro che sto facendo qui in Giappone um, che il che non sarà per niente semplice però è l'unico modo per cui io posso finire la triennale tuttavia questi 8 mesi che, eh, ho passato, diciamo, facendo la magistrale, l'ho potuta fare soltanto perché era tutto online, cioè da, da questo settembre mi sembra che Caposca ritorni tutta in presenza, salvo per qualche caso eccezionale, forse io rientrerei in quei casi eccezionali, però avendola finita ormai non ho più questo grande problema chiuso questo preambolo vi dico eh, tutti gli esami che ho svolto allora io in totale in questi otto mesi ho svolto 26 esami eh, 14 della triennale e... e 12 della magistrale in questo video vi, vi parlerò di quelli della magistrale perché se volete un video anche su tutta la triennale magari lo farò ma non credo che questo sarà proprio un video che vi interessa ho dato 12 esami, 11 erano obbligatori e uno ehm, l'ho dato così in più perché mi piaceva molto la materia. Il primo esame che ho svolto in magistrale è stato questo, l'esame di giapponese lingua 1. Allora, dovete sapere che in triennale questa è, è l'ICAM, praticamente quindi la magistrale di giapponese di arte. Questo è il mio indirizzo, ve lo scrivo perché non me lo ricordo mai. E in ogni caso ci sono tre esami di lingua che sono obbligatori. Sentite questo casino, è perché ci sono le elezioni dei nuovi governatori e eh, dei vari sindaci, dei vari, vari cartieri di Tokyo e quindi ogni volta passano con questi megafoni a rompere le basi. Ci sono tre esami di lingua e questo è il primo esame che ho dato e ovviamente gli esami di lingua di, eh, della di li diciamo che sono molto complessi sono fatti, mi sembra che sono tipo... 5-6 parti E essendo il mio primo esame Non avendo frequentato questo Perché io mi sono iscritto ad agosto E ho dato l'esame a settembre Quindi capite l'ho fatto tutto da autodidatta c'erano stati alcuni pezzi che non avevo capito bene come fare per esempio non sapevo che dovevo fare una mh, presentazione non sapevo bene come andava impostata mentre tutti gli altri erano stati seguiti e eh, la professoressa che tra l'altro è bravissima aveva spiegato in filo e per segno come andava fatto a fare l'esame io non sapendolo mi sono ritrovato un pochino fuori luogo e quindi questo primo esame di giapponese ho preso 27 che comunque vabbè, va bene cioè, esame difficile perché comunque era nuovo e c'era veramente tanto da studiare anche se era un esame di lingua comunque c'è da studiare anche se sapete la lingua io ho un livello di lingua livello primo livello di giapponese ho avuto comunque bisogno di fare una ripassata o almeno studiarmi il programma e quello che mi avrebbero chiesto poi ho fatto l'esame di arti dello spettacolo e comunicazione giappone di questo esame ho preso 28, un esame da 6 crediti questo esame principalmente bisognava realizzare un elaborato che ho consegnato e è piaciuto però c'erano delle imperfezioni soprattutto penso che sono andato un po' fuori tema perché io quando ho letto arti dello spettacolo ho finito per fare una tesina molto incentrata su um, il teatro, mentre quello che lei ha fatto nel suo programma era l'ukioe, che erano questo tipo insomma di eh, di realizzazione a stampa quindi io non ho parlato molto di questo e sono andato un finino fuori tema comunque un 28 eh, va bene poi ho fatto storia del pensiero del giappone moderno e contemporaneo altro esame che mi è piaciuto molto ma in realtà tutti gli esami della magistrale mi sono piaciuti molto a parte forse il giapponese classico e di questo esame ho preso anche 28 questo è un esame che anche c'era da fare un elaborato e poi bisognava prepararsi su tutte le nuove e nuove nuove religioni in Giappone su tutto il pensiero esame non particolarmente complicato basta però avere una buona memoria perché ci sono veramente tantissime eh, religioni barra 7 diciamo qui in Giappone quindi ehm, si poteva fare confusione in ogni caso ehm, esame sì difficile ma non difficilissimo ecco cioè ovviamente se avessi studiato di più probabilmente sarei arrivato a voto più alto in ogni caso 28 va bene Esame di studi culturali e del pensiero dell'Asia orientale. Questo è stato uno degli esami che più mi è piaciuto, infatti io mi ero iscritto un po' alla magistrale a questi corsi singoli, un po' per gioco, poi ho deciso di continuare questo percorso proprio per quanto mi è piaciuto questo esame e tra l'altro a questo professore anche ho anche chiesto di fare la tesi insieme, anche se ancora non avevo deciso l'argomento, l'unica cosa che avevo deciso è che volevo farlo sicuramente la tesi con lui, anche perché posso prendere tutto questo tempo per fare la tesi grazie a Bergamo quindi la farò con lui ma fatta bene questo è un esame estremamente interessante eh, mi ha aperto un mondo e mi ha fatto riflettere tantissimo quindi diciamo che c'erano 3-4 libri da leggere ma sono, si leggono molto veloci e questo è un esame dove bisogna pensare un po' con la vostra testa e ragionare un po' su um, determinati temi quindi magari questo è un esame che ci sono degli studenti che trovano molto facile e entusiasmante e degli studenti che trovano un pochino Più eh, inutile Diciamo e meno interessante Io personalmente l'ho trovato piuttosto interessante Mi è piaciuto eh, Ho preso 30 non, Devo dire che tra questi quattro esami che ho dato Come primi esami Non mi aspettavo di prendere 30 Perché mi aspettavo di andare meglio in altri Però devo dire che comunque sono stato contento Del voto ma soprattutto Quello che mi è piaciuto di questo esame è che mi è proprio piaciuto l'esame Cioè mi è proprio piaciuto quello che ho studiato Questi sono gli esami che ho dati nel Sessione di settembre dell'anno scorso Vediamo adesso gli esami che ho dato invece Nella sessione di gennaio Arti dello spettacolo e del, gia e del Giappone classico Questo esame con il professore Ruperti Ho preso eh, 30 lode Ma devo dire che... È il è stato molto buono il professore cioè io devo dire avevo studiato molto però diciamo che sapete che il teatro è una di quelle materie che si può sempre sapere di più potevo sapere più date, potevo sapere più autori potevo sapere, vabbè, nel corrente le sapevo però si può andare sempre più nello specifico cioè nel senso se l'insegnante veniva a chiedermi magari un'esibizione in particolare del teatro o no magari di un, un, una storia che non mi ricordo magari mi chiedevano nello specifico potevano saperlo però devo dire che Uh, il professore che tra l'altro ho studiato sui libri che ha scritto lui perché eh, se mh, siete un po' interessati a storia del teatro in Giappone comunque sono due i libri che tutti conoscono, anche i fan del Giappone eccetera che sono questi due eh, storia del teatro del Giappone fino all'ottocento e poi dall'ottocento in poi che ha scritto proprio questo professore esame bello, mi sono viste tutte le lezioni registrate in double speed mi è, mi è piaciuto molto poi esame di glottodidattica Esame di glottodidattica era stato un esame un po' particolare Perché è un esame che ho dovuto fare in contemporanea con l'esame di giapponese 2 Cioè, eh, Come vi dicevo ci sono tre esami di giapponese da fare all'università eh, Magistrale c'è cioè giapponese 1.1, giapponese 1.2 e giapponese 2 Io ho fatto giapponese 1.1 prima, poi ho fatto il 2 E poi in queste ultime settimane ho fatto l'ultimo che era l'1.2 Gli ho fatti un po' in in un ordine un po' sparso in ogni caso esame di prodotto didattica diciamo che questo più che essere difficile in termini di studio bisognava essere un po' degli osservatori attenti eh, e capire bene quello che si è fatto a Giapponese perché sostanzialmente le lezioni di glotto didattica consistevano nel commentare come glotto didattica. Sapete che cos'è la glotto didattica? Si cerca di capire insomma un po' come insegnare magari il giapponese, questa che è relativa al Giappone. Quindi sostanzialmente la lezione consisteva nel commentare cosa è andato bene, cosa non è andato così bene, o cosa si potrebbe migliorare, o cosa eh, andrebbe migliorato nella lezione di giapponese. Quindi io frequentavo la lezione di giapponese, poi frequentavo la lezione di glotto didattica e si cercava di capire determinate cose è stato un esame eh, particolare devo dire perché mh, sostanzialmente non è che sia fatto un vero esame ma è stato un lavoro ehm, di varie settimane che è andato avanti e ogni settimana bisognava dare un report e dire un po quello che è successo e cercare di analizzare sono un po critici è stato un esame stimolante ecco l'unica pecca di questo esame è che eh, ho dovuto seguirlo alle 2 di notte eh, perché poi anche quando è cambiata l'ora cioè eh, perché era cambiata l'ora legale nel periodo in cui lo stavo facendo cioè le ultime lezioni io ero stanchissimo ehm, però devo dire che l'ho seguito, è andato bene ehm, ho preso 30 e soprattutto mi è piaciuto perché ho conosciuto molto bene ehm, gli altri compagni del mio corso per esempio sono diventato abbastanza amico di una ragazza che si chiama Greta e eh, anche sa ma tante persone l'ho proprio conosciuta grazie a questo corso di crotto didattica quindi devo dire che sono stato molto contento di, di, di questo esame per quello che mi ha dato. L'esame di lingua giapponese 2 eh, consisteva in un elaborato di 10.000 parole per la parte um, diciamo, dell'insegnante italiano se volete e poi bisognava un po' studiare le forme del keigo e delle um, forme quelle un po' del rispetto onorevoli. E poi c'erano delle letture da fare letture anche abbastanza impegnative filosofiche, e filosofiche poi bisognava commentarle all'esame eh, esame complesso, ho studiato tanto e eh, ho preso 30 sia di giapponese che di glottodidattica, sono stato contento nulla da ridire, poi esame di informatica giapponese allora questo è un altro esame dove l'insegnante ha insegnato in modo un po' particolare diciamo perché comunque era un esame che mm, perché un pochino tutti gli insegnanti sono ritrovati in questa situazione di dover insegnare a distanza devo dire che questo però forse più di ogni altro eh, dava mh, la possibilità di eh, analizzare un po' il mondo del digitale in modo migliore da certo punto di vista facendo la distanza perché dici, cioè, sembra proprio non lo so proprio l'ambiente perfetto per insegnare questa materia un esame in cui sostanzialmente io eh, per questo esame ho scritto un elaborato come tutti i frequentanti c'erano da fare dei piccoli test mano a mano che si faceva l'esame e man a mano che si seguiva il corso poi magari ci dava delle piccole task da fare quindi anche molto coinvolgente poi gli insegnanti cercavano molto di coinvolgerci e poi c'era da fare questo elaborato io come elaborato ho parlato della cancel culture prendendo anche in esame tutto quello che mi era successo vi ricordate l'anno scorso con uh, le red velvet eccetera e quelle e, e, e quei tweet che sono, che sono arrivati sul mio conto di gente che non mi conosceva devo dire che vabbè ehm, sono contento di aver trasformato qualcosa di così negativo e ingiusto nei miei confronti in un bel trend e lode quindi diciamo che questo non mi aspettavo cioè non sapevo che voto avrei preso però sono contento perché ho proprio eh, mi ha proprio cambiato una, una memoria un, un momento anche un po' se volete ma non traumatico questo eccessivo però un pochino di triste in qualcosa di positivo quindi sono stato molto contento ho dato anche linguistica giapponese esame bellissimo ho preso Solo 26 eh, Però perché era un esame a crocette E io non sono mai bravo con gli esami a crocette Perché poi quando vedo le domande mi vengono mille dubbi Quindi diciamo che no, Non vi dico che il voto era ingiusto Perché effettivamente ho sbagliato probabilmente delle risposte Quindi ho preso 26 Vabbè pazienza Però il corso è stato bellissimo Cioè Patrick Henrich eh, Spero di dire bene il cognome È stato veramente interessante Mi ha fatto venire voglia di andare a Yonaguni eh, Che è quest'isola in Giappone Immersa nelle correnti del, Dell'ignoto sud del Giappone che però sembra quasi un'isola a parte um, non ci sono mai stato. Infatti quando lo dico ai miei amici giapponesi sono, cioè, non è che non la conoscono, però mi dicono: ma perché? Perché quest'isola piccolina che tipo parlano una lingua tutta loro, cioè ormai tanti parlano giapponese, la lingua un po' si è persa. No, è stato veramente veramente bravo, veramente interessante. Mi sarebbe piaciuto fare un esame orale, però, di questa materia, perché avrei avuto così tanto da dire a riguardo di alcune questioni che mi è un po' spiaciuto aver risposto con delle domande a crocette Ecco, quello un po' devo dire che mi è un po' spiaciuto Però il corso mi è piaciuto veramente tanto Probabilmente quando mi immatricolerò Siccome non, questo non è un esame a scelta Questo non lo farò riconoscere farò riconoscere altri esami perché mi abbasso un po' la media Però sono felicissimo di aver seguito questo corso Poi, altro esame, quello di letteratura giapponese Mi sono piaciute molte le letture che ho potuto leggere durante questo corso Devo dire che forse eh, avevo messo troppi esami insieme perché io nella sessione di gennaio cioè, ho dato 5 6, 6 esami della magistrale mi sembra e non so se una decina della triennale quindi ero un po' confuso quando ho fatto questo esame all'ultimo quindi diciamo che la tesina non ha fatto impazzire forse le mie risposte all'esame non sono state troppo precise e quindi ho preso un 26 che comunque non è un brutto voto però un pochino sotto la media ma ovviamente avendo fatto anche questo esame da non frequentante eh, probabilmente molte cose non, non le conoscevo e non conoscevo l'insegnante perché il problema è che io non conoscevo nessuno di questi insegnanti quindi sapete se voi conoscete l'insegnante seguite le lezioni è molto più facile fare qualsiasi esame l'esame è bello comunque anche l'insegnante è brava eh, mi sarebbe piaciuto fare di più questo sì poi andiamo adesso in conclusione con gli ultimi due esami che ho dato proprio in queste settimane e ho fatto praticamente l'esame di giapponese classico che è stato l'ultimissimo è stato difficilissimo, ho studiato tre giorni, in realtà ho studiato tutto in tre giorni ho preso 25, forse avevo troppe cose in testa perché tra il lavoro, quindi ero sempre a fare colloqui tra gli esami della triennale, che comunque anche questa sessione ne ho dati 3-4 diciamo che avevo troppe cose in testa e tra l'altro ho fatto l'esame che ero tipo Okinawa quindi potete immaginare la mia voglia che c'era di fare l'esame però vabbè, diciamo che l'esame è stato molto difficile, penso che l'abbia fatto un esame così difficile proprio per evitare che qualcuno copiasse o che andasse a cercarsi le risposte perché se avessero avute boh, tre ore per fare questo esame uno poteva andarsi a controllare le risposte a una e eh, saresti riuscito a fare un esame migliore ma avendo dato pochissimo tempo perché c'erano 40 minuti per rispondere a 30 domande di giapponese classico veramente impegnativo e poi quindi vabbè ho preso 25 sono stato felicissimo accettato in un secondo e poi eh, ho fatto anche l'esame di giapponese ho preso 29 non so come sono andate le varie parti vabbè comunque un voto buono eh, anche lì avrei potuto studiare un po' di più Penso che non ho fatto benissimo forse la traduzione, non so dove ho sbagliato, comunque eh, sono stato contento del voto anche perché ero molto agitato, mi sono molto stressato per questi ultimi due esami perché quando è arrivata la fine mancano due esami e ormai ci avete una media del 28 e rotti, volete tenerla lì la media, vi per gli ultimi due esami abbassarvi il voto e almeno io l'ho vissuta così. Uh, non sono mai stato uno che gli interessava il voto Però è andata così e tra l'altro poi come se non bastasse Sono anche riuscito a fare l'attività sostitutiva Al tirocinio obbligatorio Che tra l'altro poi adesso lavorando Probabilmente non mi servirebbe nemmeno Però è stato questo tirocinio Che ho fatto eh, Su eh, suggerimento di un professore Mi è piaciuto tantissimo Anche lì è stato un seminario In cui c'erano vari professori O comunque degli intellettuali un po' da tutto il mondo Che davano la loro opinione sulla libertà di parola e sulla free speech in vari contesti. Devo dire che è stato molto interessante, gratificante, ho imparato un sacco di cose anche se purtroppo ho dovuto seguire la maggior parte di questi interventi a orari improponibili come le tre di notte in Giappone. Per il resto, tutto quello che vi voglio dire, è sono tante persone che mi chiedono venire in Giappone è meglio fare l'università o venire direttamente a imparare la lingua? Allora, a livello di imparare giapponese penso che sia più facile imparare la lingua se venite qua. Tuttavia è molto più costoso e soprattutto eh, vi serve una base per imparare la lingua, quindi secondo me è sempre importante studiare prima in Italia, soprattutto se volete venire a lavorare in Giappone. Senza una laurea è veramente difficile che qualche azienda vi assuma, a meno che non avete veramente delle, non lo so, delle doti particolari, ma anche lì, anche se avete delle doti, ma non avete la laurea, probabilmente l'ufficio immigrazioni anche se voi fate domanda per il visto e vi hanno assunto potrebbe negarvi il visto perché dovrete avere tot anni di esperienza magari in un determinato ambito quindi il consiglio che do a tutti che io stesso non ho seguito perché ho fatto un percorso completamente diverso ma se siete degli amanti del Giappone e un giorno vorreste venire in Giappone io vi consiglio la strada più sicura, rapida e anche meno dispendiosa è quella di iscrivervi all'università studiare il giapponese, poi venire qui a fare un anno di corso di lingua. Con già la laurea in mano e durante quell'anno di corso di lingua, che potrete finire per spendere comunque una cifretta, poi eh, cercate lavoro lì, in quel momento poi potreste aspirare a un lavoro. In altro modo, secondo me è veramente difficile arrivare in Giappone, a meno che non vi sposate con una giapponese o, non lo so, eh, fate la moda, ma anche in quel caso lì è sempre una cosa un po' precaria, perché se non vi sapete reinventare nel momento in cui voi non avete più l'aspetto magari per poter fare modeling ciao, tornati in Italia Vabbè ragazzi, so che questo era un video lungo che probabilmente non interesserà a nessuno, se questo video comunque vi è piaciuto lasciate un mi piace, se avete altre domande, volete che vi faccia un video su, non lo so, il mio metodo di studio o qualsiasi altra cosa, scrivetemelo qui sotto nei commenti e magari lo realizzerò. Magari condividetemi anche voi la vostra esperienza in università o se volete iscrivervi all'università o cosa avete pensato ehm, di questo mio percorso e sono curioso di sentire la vostra opinione. Io vi saluto e un abbraccione da Seba. Ciao